Servizio ai clienti compra online sorridi.it, come posso essere d'aiuto. Ho comprato un paio di scarpe da tre settimane e non le ho ancora ricevute. Attenda in linea. Si può sapere che è finiti stavolta. Non lo so, non me la ricordavo così Milano. Ehi, sì, ma quella non è una pantela. Il suo pacco verrà recapitato nel giro di 48 ore. Forse. Ti sei fidato del sito sbagliato? Da oggi puoi contare su Poste Shop. La consegna è garantita, perché è poste italiane. Rida, c'è il pacco? La sento male. Servizio ai clienti compra online onlinesariedi.it come posso essere d'aiuto Ho Comprato sul sito un televisore 16 nonni, cosa ci fanno queste persone a casa mia? 16 nonni? Come l'hai ordinato? Mi sta prendendo in giro, voglio parlare col direttore Questo amore è la cave, ragà! Eh, oh, il direttore è al momento è molto occupato, comunque non sa c'è easy. Ti sei fidato del sito sbagliato? Da oggi puoi contare su Poste Shop ed è una garanzia perché è poste italiane Dove sono i nostri uffici? Non glielo dico